Francesca de André, età, altezza, peso, fidanzato e famiglia. Francesca de André, quanti anni ha, quanto è alta e quanto pesa? Francesca de André è nata a Genova il 25 gennaio del 1990, ha 27 anni, è alta 170 cm e pesa circa 63 kg. La De André è figlia di Cristiano De André e Carmen de Cespedes, che ha origini spagnole, nonché nipote di Fabrizio De André. Quando lei aveva solo tre anni, i genitori si sono separati. Francesca è stata quindi cresciuta dalla mamma, insieme al fratello gemello e alla sorella, con diversi problemi. Proprio per questo è intervenuto il giudice minorile, che ha deciso di affidarla a Cristiano, anche se è rimasta in affidamento solo per pochi mesi. Successivamente, è stata allontanata dalla propria dimora e assistita nella casa di Nazareth, un orfanotrofio del comune di Milano. All'interno dell'istituto, però, ha vissuto un periodo molto complicato. Il motivo? L'assistente sociale, il rapporto difficile con le compagne e la lontananza dalla famiglia. Francesca De André, tutto sulla carriera. La De André si è diplomata al liceo linguistico. Dopo ha frequentato la scuola di danza dell'Accademia di Milano per otto anni e ha fatto diverse esperienze come vocalist. Nel 2011, invece, ha partecipato all'ottava edizione dell'Isola dei Famosi, nella categoria Parenti D. La sua partecipazione, però, ha scatenato diverse polemiche. Una volta finito il programma, la vita di Francesca è continuata nel mondo della moda, sia come showgirl, sia come modella. Inoltre, grazie alle doti canore, nel 2014 ha inciso Yes Sir, I Campbogie, brano dalle sonorità elettroniche, con il quale ha ottenuto un grande successo. All'inizio del 2017, poi, ha lavorato per un progetto in Africa insieme a Marco Ligabue. Francesca De André, la vita privata. La figlia di Cristiano De André è stata fidanzata per ben sette anni con Daniele Interrante, conosciuto per essere stato uno dei tronisti di Uomini e Donne. Nonostante la convivenza e i progetti di matrimonio in comune, i due si sono lasciati. Attualmente Francesca è un opinionista fissa di pomeriggio 5 e domenica live, i programmi di successo di Barbara D'Urso.